So welcome to Raisina Sport. and we are delighted to have with us Our Excellency Giorgia Meloni, the President of the Council of Ministers of Italy. Uh, join us for the very first show. Welcome, Prime Minister. Thank you much. Prime Minister, your speech uh, covered a very wide canvas. Uh, I was particularly impressed by the candidness in your assessment of the world today uh, and also your fondness Uh, for the relationship. So let me first start with uh, the bilateral India and in Italy wost the future hold for us. Dunque, intanto, eh, grazie, ah, grazie per questo invito. In una iniziativa che io considero particolarmente importante. Perché um, questo è un tempo nel quale noi abbiamo disperato bisogno di interrogarci. Tutto intorno a noi cambia e in passato a me è sembrato che uh, il dibattito politico a livello nazionale, a livello internazionale fosse uh, di basso respiro, no? di corto respiro, che non riuscisse a guardare oltre uh, l'immediato delle nostre problematiche. Non ci siamo accorti di quello che poteva accadere e non ci siamo accorti um, delle uh, tante costruzioni diciamo così false o comunque sbagliate che avevamo nella nostra testa e che sono inevitabilmente esplose all'arrivo del primo shock il primo shock è stata la pandemia da COVID Covid-19 e, e ci ha fatto scoprire quanto alcune nostre convinzioni fossero infondate e quanto le nostre società per paradosso non fossero pronte. Allora io credo che servano momenti come questi perché il titolo di questa edizione era molto interessante ma ho visto anche dai titoli delle edizioni precedenti che fate sempre domande molto profonde. Grazie, ho provato a dare le mie risposte partendo proprio dal tema del rapporto bilaterale tra Italia e India perché io sono venuta qui molto volentieri per partecipare al Raisina Dialogue, ma anche perché volevo che questa fosse la prima visita bilaterale dell'Italia con il nuovo governo in Asia. Um, noi siamo nazioni distanti, geograficamente molto simili uh, su diverse cose. Uh, parlavo durante il mio speech della peninsularità, di questa condizione particolare, che ci lega per cui siamo nazioni abituate a guardare fuori dai propri confini e fortemente ancorate alla propria appartenenza uh, e perché um, come probabilmente voi sapete noi siamo io sto cercando di riproiettare fortemente l'italia sul versante mediterraneo di quel mediterraneo allargato che per me arriva all'indo pacifico uh, il mare oggi e nello specifico il mare di mezzo che ci lega diventa la principale delle interconnessioni e noi lo stiamo dimostrando perché tra le tante cose che india e italia fanno in questo momento c'è il progetto per la connessione digitale tra due nazioni apparentemente geograficamente così lontane dopodiché siamo anche nazioni che hanno una tradizione millenaria antichissima anche se poi gli stati sono relativamente giovani. Sappiamo quanto il valore dell'identità in questo tempo sia importante in un tempo in cui si vorrebbe cancellarla per vendere a tutti lo stesso prodotto, mentre la nostra ricchezza è proprio la specificità delle nostre culture. E questo anche è oggetto di collaborazione e di cooperazione tra Italia e India che intendiamo rafforzare, ne abbiamo parlato col Primo Ministro eh, Modi oggi, dei tanti settori sui quali vorremmo continuare a cooperare Commercio, ovviamente, abbiamo fatto passi da gigante, in due anni il nostro volume di scambi è, è, è più che raddoppiato. Ma io credo si possa fare ancora molto di più, così come credo che sulla politica di difesa, sulle, sui grandi scenari strategici come lo spazio, la cybersicurezza, sulla scienza. Noi abbiamo una comunità indiana in Italia molto eh, numerosa, e questo è un elemento di forza per l'interconnessione tra le nostre culture perché ovviamente ragazzi che vengono a studiare da noi, giovani che vengono a studiare da noi, persone che vengono a lavorare, tutto diventano degli ambasciatori dei nostri rapporti e delle nostre culture e quindi credo che siano davvero molti gli elementi sui quali collaborare a partire dalle grandi eh, priorità, transizione ecologica, sicurezza energetica, io ho trovato molto lungimirante la scelta del governo indiano di puntare in alto sul tema delle rinnovabili, quindi di dare un segnale su quella che è anche la sicurezza energetica e la modernità per le nazioni del, diciamo, del sud globale. No? E questo ci aiuta anche, e la presidenza indiana del G20 ha un ruolo per non creare in un momento di crisi internazionale una divisione, tra Occidente, presunto, e il resto del mondo che sarebbe, um, secondo me, assolutamente superficiale come lettura. No, in fact, uh, perhaps that could be my next question to you, and, um, and I'm going to ask you one more at the end, but West versus the rest, that's the term you used in your speech today at Raisina. Uh, it is real. Uh, if you travel around the world, you see it's not... Uh, uh, uh, a concocted idea yeah. people actually feel that um, can we overcome <coughs> this uh, divide this difference this division where the developed world and the developing world north south east west these divisions how can we overcome these we have absolutely to and necessario che noi superiamo distinzioni che sono vecchie per il nostro tempo uh, Abbiamo un conflitto, conflitto ucraino, che da questo punto di vista rischia di non aiutare, no? per paradosso di uh, uh, varicare ancora di più. Se si male interpreta la ragione per la quale, ad esempio, l'Italia decide, con fermezza, e voi lo sapete, di sostenere uh, l'Ucraina rispetto uh, di fronte all'aggressione russa, perché il tema non è nel rapporto tra due nazioni che sono entrambe vicine a noi il tema è nel rispetto del diritto internazionale nel rispetto delle regole se noi accettiamo che chi è militarmente più forte possa invadere il suo vicino nessuno sarà più al sicuro e questo impatterà su tutti e l'invasione dell'ucraina ha prodotto un domino nelle conseguenze per le nostre società che ha impattato soprattutto sul sud che ha impattato soprattutto su chi era maggiormente in difficoltà, per cui sarebbe sbagliato e superficiale, secondo me, dire da una parte c'è l'Occidente, dall'altra c'è il resto del mondo che si dividono per un gioco di, diciamo, di forza, di potere. No? È il tema di stabilire un meccanismo che è dato anche dalle relazioni multilaterali, che su questo fanno la differenza, in cui c'è un terreno di rispetto, delle regole dell'altro, della sovranità, dell'integrità territoriale, per cui è la quello che io chiamavo la forza della legge e non la legge del più forte. E credo che su questo nazioni come India e Italia possono lavorare insieme. Io credo che il ruolo dell'India come presidente di turno del G20 um, sia un ruolo molto strategico. Uh, noi parliamo di una delle più grandi democrazie del mondo parliamo di una nazione che sullo stato di diritto sul tema del rispetto delle regole molto ha costruito delle sue relazioni multilaterali ed è una nazione che nel conflitto ucraino diciamo, ha tenuto una posizione anche per rapporti uh, storici che ha che oggi la mette nella condizione di poter dialogare con le parti per cui noi speriamo davvero che il prossimo g20 consenta di fare passi ancora in avanti rispetto a obiettivi interessanti che avevamo raggiunto con il G20 di Bali anche per favorire no? e il dialogo e la diplomazia nella soluzione del conflitto perché ripeto alla fine impatterà sopra, su tutti e sui più deboli e quindi credo che sia nell'interesse di tutti di una nazione West Italia e di una nazione Rest no, India che insieme costruiscano um, un racconto diverso da quello che si fa interessato e strumentale per portare ancora di varicazione Prime Minister, final question as we navigate these troubled times, something you mentioned in your speech yeah. what is it that you fear in, the, in terms of what's, what, what is it that keeps you up at night as the Prime Minister of a of a very proud nation what worries you in terms of what could go wrong climate change technology divisions of society what is it that occupies your mind as something that we have to work to prevent happening well it's not easy to say for everything is tight tutti i problemi che noi abbiamo sono uno legato all'altro uh, io non sono stata fortunata da questo punto di vista perché uh, diciamo mi occupo di politica più o meno quando avevo 15 anni divento presidente del consiglio a 45 quindi dopo 30 anni di impegno politico e ci arrivo nel momento in assoluto più difficile della storia d'Italia e chiaramente quando hai sulle spalle il destino di milioni di persone non è facile dormire la notte no? e quello che capisci che capisci meglio è quanto i nostri destini siano collegati perché se lei mi chiedesse che cosa non avevo previsto di fare il presidente del consiglio dei ministri io non avevo previsto la la difficoltà nel programmare tutto quello che succede ovunque accada ti riguarda in qualche modo e questa è la storia degli ultimi anni ed è la storia di quello che noi non abbiamo adeguatamente eh, considerato io ho accennato nel mio intervento, il tema delle catene di approvvigionamento per esempio. Su questo l'Europa ha delle responsabilità. Noi pensavamo che, lo dicevo, la globalizzazione, il commercio senza regole, no? il semplice commercio senza regole avrebbe risolto moltissimi problemi. Pensavamo che avrebbe democratizzato i sistemi che erano meno democratici e che avrebbe diffuso la ricchezza a livello orizzontale. È accaduto esattamente il contrario. È accaduto che i regimi si sono rafforzati, sono involuti e si sono rafforzati attraverso il libero commercio e per esempio noi ci siamo indeboliti e ci siamo indeboliti perché non controllavamo più nulla e non eravamo più padroni del nostro destino. Oggi lo vediamo con la crisi energetica, ieri lo vedevamo con la, durante la crisi pandemica perché avevamo diciamo così lasciato tutta la produzione ad esempio dei semiconduttori microchip alla Cina e quando la Cina ha privilegiato il mercato interno noi siamo rimasti scoperti. E quindi c'è un tema che riguarda anche il rapporto ad esempio tra le nostre due nazioni sulle catene d'approvvigionamento per le quali tu devi avere una strategia a decidere a cosa non puoi rinunciare, al controllo di cosa non puoi rinunciare, dopodiché lavorare prevalentemente o sulle catene nazionali o sul friend shoring cioè sulle nazioni con le quali tu hai una sicurezza, una continuità nei rapporti nazioni affidabili serie. Questo cambia le nostre prospettive, ma vuol dire che i problemi che mi avrebbero probabilmente, se fossi stata Presidente del Consiglio cinque anni fa, occupato la mente, sono per la verità rischiano di diventare secondari rispetto alle grandi domande alle quali tu devi dare una risposta perché se non dai una risposta a quelle il problema dell'occupazione a, a casa tua o della disoccupazione a casa tua impatterà e tu puoi fare qualsiasi legge vuoi non dipende più dalle leggi che fai solamente tu quindi questo mi inter... io sto lavorando moltissimo sui rapporti bilaterali sulla politica internazionale chiaramente perché ti aiuta no? a... ma perché credo che quello sia in italiano si direbbe il bandolo della matassa, no? la... da dove devi cominciare, altrimenti tutto quello che tu oggi fai a livello nazionale da solo non risolve. E, e conoscere altre no, realtà con le quali noi abbiamo storici rapporti che possono anche aiutarti a capire un altro punto di vista, perché la nostra posizione geografica, la nostra cultura ci aiuta, ti tiene la mente aperta. Ecco. So. So that is a very good point to thank you for joining us in Delhi at wow. the Raicena Dialogue. Your message at the very end is to again work together, create partnerships, yeah. create trust, but uh, also uh, a journey together. Yeah. And, and uh, that is exactly your message for us. Yeah. Italy and India should be making that journey together. And I hope this is the beginning of a very strong partnership for the future. Uh, from all of us, from all the organizers and our team at uh, MEA and Observer Research Foundation, thank you so much. Uh, You're it was an honor to have you with us. For me, it was an honor to thank be you. here. Thank you very much. Thank you.